Ciao a tutti, oggi prepareremo il plum cake di cavolfiore. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono cavolfiore, uova, semolino, acqua, prova dolce tagliata a dadini, pomodori ciliegino, prezzemolo, basilico, sale, pepe, pangrattato, parmigiano e pepato. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. Posizioniamo il cestello con il cavolfiore, chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo i bimbi per 15 minuti, temperatura varoma, velocità 1. Mettiamo da parte il cavolfiore e svuotiamo il boccale. Senza lavare il boccale, mettiamo il basilico e il prezzemolo, il parmigiano e il pepato. E lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Pugniamo sul fondo del boccale, aggiungiamo il cavolfiore, il sale, il pepe, le uova, il pomodoro, il semolino e il pan grattato ed azioniamo il bimby per 20 secondi a velocità 5. Il composto è pronto, trasferiamolo in uno stampo da blond cake. Trasferiamo nello stampo da blond cake metà composto. Livelliamo bene. Mettiamo il formaggio. Mettiamo il resto del composto. Livelliamo bene e spolverizziamo con del pan grattato aromatizzato. Andiamo a cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 40 minuti circa. Il plum cake è cotto. Lasciamolo intiepidire prima di servire. Plum cake di cavolfiore. Grazie e alla prossima ricetta!